Besame, besame, Bésame. Besame mucho. mucho! Come si fuero! Come si fu! Come si fu stanno! Come si, si fu! Fuero... La ultima vez. La ultima vet! Besame! Besame mucho! Come se fuori questa noce. Come se fuori questa noce. La ultima pazza. La ultima